La fama comincia sul divano d'ago sulla stampa a proposito di celebrolesi, con una chiappa a destra e una chiappata a sinistra, hanno preso il sopravvento le favolose nullità, un nulla mischiato con l'ambizione più sfrenata, che amministrano con freddezza da bancomat il loro corpo, Beinstein non è un'anomalia porcaiola dello show showbiz ma il solito prodotto made in Hollywood. Roberto D'Agostino per La Stampa. Caro direttore, sarà pure una proiezione dell'immaginario collettivo, ma quando il diavolo creò la celebrità non pensava davvero di mettere in moto l'afrodisiaco più forte al mondo il fenomeno sociale più buio e insondabile. Soprattutto cannibalesco. Perché è tipico dello star system essere onnivoro, tutto ciò che riguarda i suoi personaggi gli appartiene, tutto fa parte della sua scena e del suo mito. Harvey Weinstein non è un'anomalia porcaiola dello chef Beads ma il solito prodotto made in Hollywood, erede della sordida tradizione che vede i magnati del cinema abusare del loro potere. E sì, da sempre, la gloria comincia sul sofà, che era il mobile più importante nell'ufficio di Darryl F. Zanuck, il produttore di Furore e di Eva contro Eva, il primo a istituzionalizzare negli anni 40 la pratica del pidaggio sessuale, negli studios della sua 20 centuri Fox. Alle 4 del pomeriggio si faceva una pausa di 30 minuti, durante la quale una ragazza, ogni giorno diversa, con la promessa di un contratto gli veniva portata. Marilyn Monroe conosceva bene la legge di Hollywood Non esistono cene gratis, e non tentò mai di nasconderlo, tutte le hanno fatto. Loro volevano assaggiare la mercanzia e se dicevi di no ce n'erano almeno altre 25 disposte a dire di sì. Non era un dramma. Nel 1992 scrissi e diressi un film, Mutande pazze, per narrare questa macelleria di sogni di latta spacciata per fabbrica dei sogni. Un destino cinico che costringe elle aspirante Marilina a sbattersi come un mullinex per una posa cinematografica, ad agitarsi come un pastamatic per una cena con uso di vippaio, più voluttuosa di un rasoio brown davanti al politico in auge, più centrifugate di una lavatrice cambi dietro al funzionario televisivo. Sfruttate, taglieggiate, ignorate, destinate a passare la loro vita tra un'audizione e una mortificazione, migliaia di celebro lesi costeggiano ogni giorno elle orlo di un burrone con le ruote già quasi fuori, la sterzata o l'ultimo minuto. Se si rientra in carreggiata si può venire meno, perdere il coraggio, fermarsi. La libidine del successo, nella sua forza, è diventato il loro fato debole. Con una chiappa a destra e una chiappata a sinistra, hanno preso in sopravvento le favolose nullità, un nulla mischiato con ambizione più sfrenata, che amministrano con freddezza da bancomat il loro corpo. Ah, ah, ah, mi sbatte sul divano. Uh. Esce il contratto. Il successo è la migliore vendetta a una vita da 1200 euro mensili, giustificazione finale di tanto tiraggio mutande. E se non si conclude niente, magari parte la denuncia per atti di libidine o si scodella tutto al settimanale familiare e diventa famosa lo stesso.